Ben buon pomeriggio e ben ritrovate amici e amiche al nostro podcast A Tu Per Te. Eh, oggi portiamo una tematica che secondo noi è molto interessante, anche dovuto a un, a un nostro pensiero che era stato dedicato alla giornata della memoria, eh, che però con il nostro ospite di oggi, Gabriele Secre, abbiamo, diciamo cambiato un pochino quella che era la nostra idea, idea originale. Ecco. Gabriele ci parlerà nello specifico di identità, identità nel suo concetto più ampio, nel suo concetto più generale e diciamo che siamo molto interessati al fatto uh, della sua, sia storia, ma che anche al suo lavoro, dato che lui è direttore, del, è direttore della Fondazione Vittorio Dansegre, al quale subito chiediamo un attimino di, di spiegarci che cosa fanno e soprattutto anche di, di presentare il nostro ospite, ecco. Buonasera a tutti. Buonasera. Eccoci qua, allora volentieri e eh, grazie dell'invito... E parto subito a raccontare il lavoro che noi facciamo. Io sono Gabriele Segre, il direttore della Vittorio Dan del Segre Foundation, come detto da Fabio, e il lavoro che noi facciamo e la, la missione per cui è nata la Fondazione è quello di promuovere la cultura della convivenza tra identità diverse. Noi ci mettiamo nella condizione di provare a rispondere a una domanda generale che è applicabile probabilmente a tutti i livelli a tutte le specifiche ehm, contestualizzazioni delle relazioni umane è possibile convivere tra individui, tra eh, gruppi diversi e ehm, è, è possibile creare un ambiente di convivenza senza dover rinunciare senza dover mettere da parte, senza dover limitare l'espressione della propria identità eh, storicamente la convivenza e l'identità sono state, eh, eh, l'accelerazione e l'espressione dell'identità sono state eh, due binari che mai sono riusciti veramente a, riconcilia a riconciliarsi o bisognava mettere eh, a nudo e mettere da parte le proprie identità per al fine della convivenza oppure bisognava eh, mettere le identità in conflitto per eh, celebrarle esaltarle e così eh, rompendo e eh, eh, eliminando le possibilità eh, della convivenza. Ecco noi ci chiediamo e, e torniamo alla questione a livello generale se è possibile invece salvare capre cavoli possiamo convivere senza dover, eh, dover limitare o abbandonare le nostre identità eh, Grazie mille Gabriele per questa tua introduzione eh, quello che però eh, non ho voluto anticipare neanche nella nostra diciamo presentazione, è stato quello che al momento uh, stiamo vivendo in un contesto sociale e geopolitico veramente tanto complesso, un po' per la pandemia, un po' per i nuovi conflitti che stanno uh, nascendo negli ultimi tempi soprattutto, uh, tra grosse nazioni, tra stati e anche tra nei, nei vari microimbenti che poi chiaramente viviamo uh, tutti i giorni. Tu hai parlato di educare, alla, alla condivisione e all'identità. Io vorrei capire anche quali sono queste metodologie per, udi, per educare le persone. Come possiamo fare? Allora, il, la, è importante quello che tu dici quando parli di educazione. Infatti, e tengo a, a sottolineare quello che ho detto prima, noi ci, pro ci proponiamo di promuovere la cultura della convivenza, non ci proponiamo, di, non ci proponiamo di, di promuovere la convivenza di per sé. Quella la lasciamo ai politici, la lasciamo ai diplomatici e lasciamo loro fallire nel tentativo di, di creare le, i presupposti per la convivenza. Quello che noi eh, ci, ci proponiamo di fare è quello di guardare alla complessità delle relazioni umane e anche e soprattutto alla complessità della della natura delle identità. La, le identità vengono spesso, troppo spesso, travisate nel loro significato. Eh, intendiamo eh, semplificare il, un concetto complesso come le identità, eh, immaginandole come statiche, permanenti, probabilmente anche innate, quando invece le identità di per sé hanno almeno tre caratteristiche comuni a tutte le identità. Sono, Molte, molteplici, ognuno di noi è portatore di più di identità, io sono italiano, ma sono anche eh, israeliano, ho eh, un'identità religiosa, ho una disabilità che è un pezzo della mia identità, e sono uomo, sono caucasico, sono eterosessuale, sono liberale, sono un intellettuale, ho un'attività di attivismo politico posso andare avanti tutta la notte a raccontare le centinaia di identità che mi definiscono e questo è vero per tutti ognuno di noi non è una monade ognuno di noi ha in sé molteplici identità e queste identità soprattutto sono cangianti cambiano nel tempo e nello spazio non è sempre non rimangono eh, da medesime eh, statiche nel tempo oggi io sono più giovane, tra qualche anno sarò meno giovane, adesso sono qua con voi e ho un'identità da professionista intellettuale. Più tardi riuscirò a prendermi una birra con gli amici e avrò un'altra identità quando sono con i miei genitori. Ho una terza identità e via dicendo. Cambiano in, in base al tempo e allo spazio. E infine le identità non sono necessariamente innate, ma sono noi le definiamo performative, ovvero hanno sempre a che vedere con una scelta, una scelta propria oppure una scelta che viene imposta dagli altri su di noi, non è sempre detto che sia una nostra scelta l'identità ma l'identità è comunque un riconoscimento e, e passa attraverso un riconoscimento mio o dell'altro rispetto a quelle che sono le identità che io performo, e le identità sono un costrutto sociale allora fin tanto che noi non ci mettiamo nella condizione di capire questo pezzo dell'identità, fin tanto che noi non ci mettiamo nella condizione di capire la natura complessa di ciò che intendiamo per identità È difficile che creeremo una eh, comprensione della realtà complessa, della relazione tra le identità che porti alla, alla convivenza. Quindi per noi educare, dunque rispondendo alla tua domanda, è eh, lavorare innanzitutto sulla comprensione della molteplicità dell'identità e poi eh, lavorare anche, se è ancora un, un istante, eh, lavorare anche sul, sulla questione per cui le identità storicamente si sono messe in relazione o attraverso il conflitto, quindi attraverso la polarizzazione, noi abbiamo un'identità, voi avete un'altra identità, siamo diversi quindi per affermare la dignità della mia identità io devo necessariamente mettermi in competizione con la tua e quella competizione spesso e volentieri diventa anche violenza, diventa conflitto, esatto. quindi ora è un conflitto oppure per evitare il conflitto, diciamo, per superare il conflitto dobbiamo superare l'identità, ma anche questo non è un discorso che porta a un, a necessariamente alla convivenza, perché eh, anche se noi ci preoccupiamo e proviamo a immaginarci una società fatta eh, appiattita su identità eh, generali, comuni a tutti, quello che poi succede è che le identità latenti rimangono nel sottosuolo e prima o poi riemergono come un, come un bubone, come un vulcano impazzito ed è impossibile poi eh, convogliare le energie nella direzione della convivenza. Allora, quello che noi diciamo è le identità non devono essere messe in conflitto, né essere messe da parte, ma devono essere celebrate. E la celebrazione e, e il prendersi cura delle identità non è eh, fine a se stessa, la celebrazione dell'identità passa attraverso l'idea che ogni identità nella sua specificità, nella sua unicità, ha una sua dignità e quindi quella dignità va celebrata. Allora, attraverso la celebrazione delle, della dignità della mia identità io sono in grado di essere più consapevole, più, eh, come posso dire, più e solido nell'espressione della mia identità così che poi sono in grado di riconoscere in questa solidità, in questa eh, consapevolezza che questo è valido per me, ma è valido anche per te, è valido per Anna, è valido per tutti quelli che eh, esprimono identità in un rapporto di reciprocità e tra tutte le identità che noi non abbiamo in comune ce n'è certamente una che abbiamo in comune, che non è necessariamente la più importante, o decis decisamente non è l'unica, che il nostro essere è parte del genere umano. Però è importante riconoscere il fatto che non è l'unica identità e non è la più importante perché altrimenti diciamo, ah, siamo tutti umani e tutto il resto non conta. Noi, noi siamo umani e siamo tante altre cose assieme. Quindi eh, dignità, reciprocità e ehm, umanesimo creano quello che noi chiamiamo eh, i pilastri della cultura della convivenza e la cultura della convivenza nell'insegnamento della cultura della convivenza è fondamentale capire che non esiste una ricetta per la convivenza, non esiste un modo per fare convivenza, esiste, esistono dei principi dei valori che sono quelli che ho appena eh, finito di descrivere nella, eh, complessità della, della, della natura dell'identità, una dignità, reciprocità, umanesimo, che sono applicabili a tutti i contesti, ma che vanno declinati a seconda delle sfide specifiche che ogni contesto pone alla convivenza. Quindi educare alla convivenza significa educare a questo livello di complessità, a questo livello di consapevolezza della natura delle relazioni e mettersi poi nelle condizioni di... Eh, esperire capire e eh, declinare queste visioni all'interno delle specifiche sfide che ogni giorno ci poniamo di fronte guarda mi voglio collegare subito eh, al tuo ultimo argomento quello che hai parlato di valori perché in un tuo recente intervento eh, che ho avuto piacere di seguire hai parlato di quelli che sono invece i valori della democrazia quelli che sono i valori della civiltà tra virgolette occidentale ne hai già elencati alcuni ecco io vorrei uh, aggiungere quello del, del rispetto quello delle relazioni e soprattutto quello della diversità um, ora mh, la domanda che ti voglio fare uh, ripercorre un attimino quello che uh, hai detto tu prima del conflitto uh, vorrei mh, diciamo sottolineare vorrei anche che tu approfondissi uh, la questione della democrazia ecco uh, dov'è che la democrazia uh, diventa debole? Dov'è che la de i valori occidentali, i valori democratici diventano deboli contro dei sistemi, ad esempio, quali sono quelli dell'assolutismo? Dove questi valori vengono a mancare? Ma guarda, Noi veniamo da, in questo momento da, da una delle maggiori crisi istituzionali nel, nell'ambito nell italiano con quello che abbiamo appena ehm, eh, visto accadere con l'elezione del Presidente della Repubblica e ci poniamo tutti i giorni la, la domanda di qual è lo stato di crisi dei sistemi e delle strutture de, de, delle infrastrutture eh, eh, democratiche e di democrazia liberale che, che abbiamo così, fatico, così faticosamente conquistato e imparato a sviluppare nel tempo ecco, uno dei dei, dei, delle grandi sfide delle democrazie, delle democrazie liberali che hanno bisogno certamente di essere rinnovate è quello proprio di ricordarsi che devono essere rinnovate, ovvero la democrazia è l'unico sistema politico che vive e continua a essere tale se è in grado di continuamente mettersi in discussione. In qualunque tipo di autoritarismo, totalitarismo, qualunque tipo di eh, regime basato su un'ideologia definita vive della staticità. Se tu togli un pezzo eh, del sistema ideologico che supporta eh, l'esistenza di un regime, ti cade tutto il castello e, e quindi eh, non puoi mai mettere in discussione niente. Questo è ciò che i, i regimi autoritari e totalitari hanno in comune. La democrazia vive esattamente del del sistema opposto, la capacità della Democrazia di essere forte, sta nella sua, nel suo eh, bisogno di costantemente mettersi criticamente in discussione, saper affrontare le proprie sfide, sapersi modellare rispetto a quelle che sono le sfide eh, moderne, in base a come cambia il contesto eh, attorno a essa. Ecco, nel momento in cui la democrazia con i suoi stessi valori smette di essere messa in discussione. Quando noi abbiamo paura di criticare, quando ci mettiamo in, nella condizione per cui il sistema ha paura di criticare eh, quelli che sono i valori, anche quelli più fondamentali della, della democrazia, non per sovvertirli, ma per comprenderne i limiti e per poterli poi evolvere nel superamento, nel, nel tentativo di essere sempre passatemi il tempo, aggiornati rispetto alle sfide complesse che eh, i sistemi democratici si trovano di fronte, nel momento in cui non riusciamo più a fare quello, allora eh, guardiamo i valori che abbiamo di nuovo come statici e quindi non sono altri, diventano essi stessi universali, diventano essi stessi immutabili così come lo erano e come lo sono quelli dei sistemi non liberali e non democratici. Allora, non facciamo della democrazia un'ideologia, la capacità della democrazia è proprio quella di non essere ideologia, ma sapersi costantemente mettere in gioco. Eh. È vero che eh, tutto questo sta anche eh, cambiando i, i modi di pensare e anche le, le nostre abitudini quotidiane. Vorrei farti una domanda più incentrata sulla vita di tutti i giorni, sulla vita delle, di noi persone che ogni giorno ci mettiamo un po' a confronto con quelle che sono le sfide che eh, la contemporaneità ci sta ci sta facendo affrontare e nello specifico vorrei farti farti notare come il nostro il progresso tecnologico eh, stia sempre eh, entrando eh, nelle nostre vite e che le stia cambiando in qualche modo noi a volte neanche ce ne rendiamo conto e questa questo cambiamento entra soprattutto nella, nella nostra quotidianità e soprattutto nel nostro lavoro ora um, quanto è importante è riconoscere l'identità come individuo, come persona e non tanto quella dell'identità lavorativa, come persona semplicemente come risorsa e come lavoro. Dov'è che possiamo fare meglio in questo? E questo ha a che fare di nuovo con la, comp con la comprensione dell'identità a livello statico, immutabile, permeante tutte le, queste, tutte le fasi, tutti i... Le, le questioni della vita individuale, noi non siamo una cosa sola e nel momento in cui il sistema ci pone all'interno di un'identità perché è funzionale al sistema, noi assumiamo quell'identità ma non diventiamo quell'identità in tutto e per tutto e non eh, ma, mantenendo quell'identità eh, in maniera statica e immutabile, ovvero e, e, e noi viviamo in un sistema un sistema che ha bisogno e si basa, è parlato del progresso tecnologico, io parlerei addirittura di progresso tecnico o di, di, di, di, di, di, eh, di, di destino tecnico del, del, del mondo. Un mondo sempre più produttivo, sempre più attento al bisogno di essere efficiente ed efficace. Quindi l'uomo diventa una macchina di efficienza ed efficacia all'interno di questo sistema e questo insomma non ho bisogno di, di, di raccontarlo io ci sono eh, grandi filosofi de, de, de contemporanei sociologi eh, nonché artisti e poeti che si sono interrogati sulla questione del, eh, de, de, de, dell'uomo che diventa un pezzo del sistema tecnico quindi diventa una macchina all'interno del sistema tecnico diventa addirittura omologato parafrasando Pasolini in questo no? però il punto qual è? il punto è che eh, noi dobbiamo, e eh, ha eh, tutto a che fare non solo con il contesto ma con la cultura sottostante il contesto se noi riusciamo a eh, esperire ed esprimere la capacità dell'uomo di essere tante cose assieme senza dimenticarci anche nel tentativo o nel bisogno di essere in parte omologati per la funzione che noi eh, esprimiamo all'interno della società tecnica appunto noi eh, ci ricorderemo e sapremo, e sapremo anche eh, eh, come dire, eh, vivere e, e, e manifestare tanti altri pezzi della nostra identità. Quindi l'identità e la cultura della convivenza sta proprio nella capacità di mettere l'individuo nella condizione di capire che tra tanta, tutta l'identità che ha, quella lavorativa è una ma non l'unica. E volevo chiederti, quando la dignità dell'individuo non viene rispettata sia in microambienti, sia in situazioni più complesse che riguardano stati e nazioni, si possono scatenare dei veri e propri crimini d'odio. Secondo te, quali sono i campanelli d'allarme? È un'ottima domanda, perché dipende, di nuovo dipende molto dal contesto, non esiste una risposta univoca. Non è così come non è possibile dare una. una un una ricetta perfetta alla convivenza non è possibile dare una ricetta perfetta alla mancanza di convivenza perché ogni contesto eh, esprime delle specifiche, eh, delle specificità tali per cui eh, va, va interrogato rispetto a quel contesto lì. Però quello che posso sicuramente dirti è questo. Il bisogno che noi abbiamo di semplificazione della complessità della realtà ci mette di fronte al, alla necessità di rendere tutto molto più ehm, tutto me, molto meno profondo tutto molto più superficiale quindi nel momento e l'identità come ho detto prima essendo multilivello essendo molteplici manifestano livelli di profondità diversi nel momento in cui noi ci fermiamo alla comprensione dell'altro in maniera superficiale, ovvero soltanto attraverso un livello identitario, per esempio, e dunque associamo a quel livello identitario un sentimento positivo o negativo che sia, noi stiamo riducendo la complessità ad un livello di superficialità tale che per cui può essere molto pericoloso, perché guarderemo l'altro non nella sua totalità, ma soltanto attraverso le lenti di quella specifica identità. Allora, uno dei campanelli d'allarme è quando noi immaginiamo l'altro soltanto come manifestazione di un'identità e, e ci dimentichiamo il fatto che l'altro è umano quanto noi nella sua molteplicità, nella sua espressione della molteplicità delle sue identità, per esempio. Certo. Un altro, Quindi... un altro campanello d'allarme è certamente... La mancanza, scusami, finisco solo su questo: sì, sì. la mancanza di comunicazione e di educazione su questi temi. Non è possibile, quello che dico sempre, è che la, la cultura della convivenza è un po' come un'igiene mentale. Esattamente come noi abbiamo l'igiene orale, per cui dobbiamo lavarci i denti tutti i giorni, e l'igiene mentale della cultura della convivenza, così come qualunque altro valore, va praticata e va. Eh, sviluppata quotidianamente costantemente con cura e con, e con eh, frequenza eh, no, non basta andare così, non basta andare dal dall'igienista dentale una volta ogni sei mesi per poi, non, e poi eh, se poi non ci troviamo i denti per una settimana ci vengono le carie ugualmente nello stesso modo allo stesso modo e se noi ci poniamo la questione della convivenza una volta ogni tanto e poi ce ne dimentichiamo e applichiamo sistemi di comprensione e eh, di analisi della realtà che ci sta attorno più superficiali, difficilmente sapremo sviluppare la cultura della convivenza. Quindi questo ha a che fare con la comunicazione, l'educazione e l'igiene mentale di porsi la questione costantemente. Quando questo manca, mettiamo un campanello all'allarme. Certo. E se posso uscire un po' dagli schemi e farti una domanda personale, vorrei chiederti uh, come pensi che la tua identità sia cambiata nel corso del tempo o se senti che sia cambiata? Forse è una domanda ah, un po'... La identità tutti <ride> i giorni, come quella di tutti quanti. Certo. No, nel senso che la mia identità che è, è in le mie centinaia di identità sono in costante evoluzione. E la domanda, probabilmente la risposta te la posso, ti posso dare una risposta alla domanda quando io me ne rendo conto, perché ovviamente così, come tutti noi, non sempre mi rendo conto della mia, dei cambiamenti della mia, della mia identità, delle evoluzioni costanti. No? Nel senso, ogni tanto uno perde di vista, perde il, il senso di quello che sta veramente succedendo in sé figurarsi negli altri e poi si accorge di punto bianco ah cavolo sono, sono diverso rispetto a quello che ero prima beh io certo, come tutti quanti eh, non credo di avere esperienze eh, eh, più o meno speciali degli altri eh, ho le mie esperienze uniche e eh, così come ognuna le proprie e posso dirti per esempio che io ehm, ho eh, come ho detto prima, io ho una disabilità e ho sviluppato eh, consapevolezza e considerazione della mia identità disabile, non della mia disabilità, della mia identità disabile in maniera diversa nel tempo. Per, per anni ho negato la mia identità disabile fino a poi a decidere che invece eh, quell'identità stessa era un pezzo di me non, ed era... Eh, pieno di dignità tanto quanto gli altri pezzi della mia identità proprio per la sua unicità e, e questo potrei dire di tutte le altre identità che ho ma potrei facilmente scommettere che è vero per te così come è vero per tutti. Eh, grazie, grazie al nostro ospite e grazie a voi per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima puntata di A Tu Per Te Podcast. Grazie mille Gabriele, buona serata. Eh. Buona serata.